Ciao a tutti ragazzi, scusate se non ci sto in questo periodo, sto molto occupato con lo studio, vi ringrazio a tutti quanti davvero con il cuore chi mi segue su YouTube, stiamo continuando a salire, mi raccomando continuiamo così. Allora oggi grande scontro tra i due power bank finalmente, eh, l'ho messi al confronto per farvi scegliere quale acquistare. Prima di andare al video volevo dirvi che questo power bank ha un'autonomia a 10.000 mAh, compatto, piccolino e ottimo da portare in giro. Invece questo grande, sempre una batteria 10.000 mAh. Cosa cambia tra i due sempre? Che qua, questo qua è un po' più veloce ha una ricarica anche da 22 watt, per l'iphone, 18 watt per i samsung e 5 watt per i dispositivi come cuffiette o altri tipi di gadget quale consiglio tra i due? in base alle vostre esigenze volete avere una power bank che ricarica il vostro telefono molto velocemente sicuramente vi consiglio questo qua piccolino, compatto da, si può tenere in tasca molto comodamente lo trovate su amazon a un prezzo di 20 euro stesso prezzo del power bank più grande sempre da 10.000 mAh allora eh, io mi sto trovando molto bene pa sono passate due settimane e quando esco in giro ricarica molto velocemente il telefono può farmi addirittura due ricariche perché ha una batteria Uh, che supera i 10.000 mAh ora vi starete chiedendo quale scegliere tra i due sempre lo stesso prezzo USB tipo C per entrambe uh, con due porte di entrata potete caricare due telefoni contemporaneamente e con USB tipo C invece eh, la stessa cosa anche per il piccolino Rispetto al grande, eh, il piccolino ha un tasto che sulla destra per accenderlo e fa vedere i display. Le due comunque eh, supportano lo schermo LCD. Eh, la possibilità di vedere la percentuale del power bank quando è scarico, quando è carico. È veramente una funzione molto utile. Marche diverse, marca Unu contro marca Sharmaz. Eh, infatti sono due ottime marche sicuramente vi consiglio di acquistarli entrambi invece su quello più grande abbiamo uh, il tasto a sinistra io mi trovo più con il tasto a sinistra rispetto a quello a destra non so il motivo però comunque mi trovo meglio con questo allora io uh, quando questo qua aveva una capienza di 10.000 mAh sapete quando con il tempo per esempio utilizzate molti power bank Sicuramente come i telefoni eh, non hanno più l'autonomia che avevano prima. Infatti questo ha due anni e comunque eh, quando l'ho comprato all'inizio mi ricaricava pure questo qua, molto, abbastanza veloce, il telefono e anche la ricarica rapida per entrambi. Tutte e due la USB tipo C. Allora, in conclusione, quale acquistare? allora ragazzi in base alle vostre esigenze in un power bank piccolino compatto uh, schermo display lcd sicuramente ce ne sono anche sui 30 40 euro anche con uh, ricarica wireless che significa appoggiare il telefono sopra e si ricarica direttamente il telefono e, uh, senza fili invece questo qua è solamente con il filo e abbiamo un usb tipo c uh, schermo molto grande eh, compatto, piccolo, abbastanza bene ve lo consiglio di acquistarlo se invece amate un power bank grande eh, però molto scomodo in tasca vi consiglio più questo qua invece se amate un power bank con una buona autonomia eh, una buona ricarica rapida vi consiglio questo A alla fine il mio consiglio in assoluto va su piccolino perché piccolino è molto più compatto più moderno ha un display più grande e sicuramente vi consiglio di acquistarlo ragazzi uh, ci saranno altri video altri vlog devo ancora mettere la community e sicuramente uscirà anche quella mi raccomando continuate a sostenermi lasciate like, condividete i miei video e ragazzi ci vediamo al prossimo video su youtube ciao ragazzi ragazzi prima di andare mi sto scopo di dirvi che Potete appoggiare anche questo power bank uh, dentro al telefono, sopra vicino al telefono, con questo uh, tipo di gadget che sta dietro, che è molto anche più comodo rispetto al power bank più grande che non ce l'ha. Uh, io sto utilizzando molto questo, questo lo sto caricando pochissimo, sicuramente è un'ottima soluzione. E ora veramente possiamo concludere questo video, a me si spera. <ride> a parte gli scherzi. Ah, un'altra cosa prima di andare. Vi ricordo anche che, uh, se volete, a Napoli ci sta una mostra uh, di Massimo Troisi. Chi, per chi conosce Massimo Troisi, chi lo vuole conoscere, fino al 25 luglio. Non vi fate perdere questa occasione, dalle 10 del mattino fino... Alle oh, 7:30 di sera. Comunque, con, ora con questo è veramente tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.